cercate un'immagine qualsiasi oppure una miniatura da mettere sul vostro canale uh, YouTube per un video oppure per un banner per il vostro canale quindi adesso prendo questa immagine che ho scaricato da Chrome e come avete notato nella miniatura del video da aspettate, adesso vi faccio vedere eccola qua come potete vedere il filtro l'ho aggiunto, è molto diverso Che okay, dall'immagine che sta sotto perché Anche perché quella sopra in questa zona è più chiara, più nitida, più brillante Invece sotto è un po' più scura, quella originale Quindi faremo la stessa cosa anche con questa immagine Molto semplice, non ci vorrà nulla Quindi andiamo sul filtro, galleria filtri Adattiamo la nostra immagine alle proporzioni su Photoshop, 50% metto e come potete vedere è cambiata proprio, l'immagine è cambiata proprio. Quindi sui contorni poster, qui possiamo anche um, regolare così lo spessore contorno, intensità del contorno. <coughs> Il fattore e non solo possiamo anche fare un'altra cosa allora dove stava Contorni poster come potete vedere qui ci sono tantissimi veramente tantissimi effetti allora questa è una versione di photoshop 2020 quindi non so cosa hanno aggiunto nella nuova versione 2022 effetto qua wow, non si vede nulla involucro di plastica niente male intensità luce però dettagli sfumatura ma ah, così è molto bello veramente molto bello ok molto semplice questo era il metodo su come usare questa mh, galleria dei filtri poi non so se hanno fatto un nuovo aggiornamento e, e qui sui file, perché a me non lo so, non si salva Quindi mh, adesso devo fare esporta, esporta come Esporta come, qui possiamo scegliere il nostro formato ed esportare l'immagine Perché su YouTube massimo 2 megabyte per caricare una miniatura E da JPG possiamo anche regolare la qualità da 1,2 megabyte arriva a 556 kilobyte, ok però alla fine ragazzi l'immagine si vede sempre così com'è okay? diminuisce solamente um, un po di pixel un po di uh, uh, peso della miniatura va bene così è e facciamo esporta quindi uh, spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo su come usare questa galleria dei filtri potete smanettarci un po' sopra su tutti i filtri fate voi quello che vi piace così fate ok quindi l'applicate sull'immagine quindi spero tanto che questo video vi è stato utilissimo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao